11 euro. E quindi tu vorresti che pagassi perché tu non me, non me buttassi più, quindi? Questa è il ricatto che mi ha fatto. 14 non... persone superiore a te capito cioè, no, non ma ci dico, tu, prima mi hai detto che volevi dei soldi perché non volevi più essere eh, appunto che per, io non do, se non volevo essere più buttato volevi tu volevi dei soldi mi hai detto giusto no ma non solo buttato io ti faccio anche reportare da 600 bot cioè, quindi ti chiude a forza il canale ah ok ok e i soldi invece estorsione dei soldi che mai hai mai fatto prima quanto vorresti, eh, quindi, quanto vorresti tu per fermare sta bene? cosa eh, 15 euro 15 euro. <ride> tu fai sta pugnetta per 15 euro. Per 15 euro, davvero? Mm, ma mucoso, sì, 15 però. euro, 15 euro, mm. 15 euro. Okay. Che mi bastano, sai? E dammi, e dammi dove pagare. Eh? Sì. Dammi, so dammi un contatto per pagare. Eh, dammi un po' il contatto per pagare. No, sì, sì, sì ti invio il tutto. link di Paypal, non è che cazzo ti invio, ed è anche un contatto caro. Vai, con la vai, eh, vai ma, ok. eh. ma manda tutto, manda tutto. Il Paypal che è collegato alla tua carta di credito. Ma vai, al tuo nome, alla tua... Io ti io pensi che io tutto? collego la carta di credito al Paypal? Non sono così scemo, cara. No, no, no la posso è beh, prego, nominativa prego, comunque. Prego, prego, prego. Non la collego, io ho solo Paypal dentro, mi un Paypal. Ma non è... Non è un problema, te ne faccio 25 al posto di 15. Ma va a fangul, va con due Due cazzo da io, frate. Uè, pizzi di merda. Sto ricchione, come è cagato sotto, frocione. <ride> Comunque tengo l'ID di Discord sto del coso registrato, una fanno pure una bella denuncia. Sì, sì, no, no, ti mando, ti mando in privato subito tutto l'ID e tutto. Ok, ti ringrazio carissimo. Ti ringrazio, te ringrazio. Mo telefono va la No, no, stavo solamente in registrazione, ho fatto la registrazione